Sì, grazie Presidente per la dichiarazione di voto. Beh eh, diciamo il servizio Giardini in questo periodo non è stato con le mani in mano, insomma, sta intervenendo su tutti quanti i parchi di Roma, lo stiamo vedendo, nel senso i parchi sono fruibili a tutti quanti i cittadini. Perciò... Le attività sono serrate dal punto di vista dello sfalcio e della pulizia. Per quanto riguarda le, le aree giochi, ehm, per, eh, legato chiaramente al DPCM, si prevedeva una sanificazione eh, intera ecco, delle aree giochi, chiaramente con un bando annesso, bando che non, non erano, purtroppo eh, non c'erano i tempi ecco, per espletarlo, perciò eh, di fatto il servizio giardini ha svolto eh, più volte riunioni per capire come intervenire in questo senso. Ecco, si è ipotizzato di intervenire eh, appunto con eh, l'organico del servizio giardini, perciò con le proprie autobotti, con eh, le sanificazioni insomma, eh, in house, perciò direttamente ad opera del Dipartimento Ambiente e questo è quello che si sta iniziando chiaramente a, eh, a fare, nel senso che adesso si partirà eh, per le sanificazioni. Eh, perciò ecco, su questo eh, c'è da dire ecco, che il servizio giardini non è stato a guardare, ma insomma è intervenuto in modo comunque tempestivo, eh, perciò ecco, le aree comunque, eh, i parchi sono fruibili, le aree giochi eh, si sta cercando insomma, di intervenire nel minor tempo possibile. È chiaro che non si possono sanificare tutti, tutti i giorni tutte le aree giochi, insomma, questo purtroppo è populismo, lo diciamo alle opposizioni, è demagogia pura, perché mh, anche loro sanno benissimo le quantità di parchi che sono presenti in questa città, le aree giochi che sono presenti in questa città. insomma non è ipotizzabile appunto, intervenire ogni giorno su ogni area ludica, perché chiaramente quando verrà utilizzata, poi il giorno dopo deve intervenire un'attività un di sanificazione, ecco, questo purtroppo ahimè, è molto difficile e poco attuabile nella città di Roma. Comunque eh, si sì, eh, interverrà eh, appunto, internamente insomma, con la forza e l'organico del servizio Giardini eh, una battuta Presidente eh, sulle banchine eh, non tanto ci si può sedere perché chiaramente equivalrebbe ad un assembramento, perciò insomma eh, su questo bisogna fare attenzione. Anche chiaramente ipotizzare eventuali eh, operazioni a Villa Panfili per eh, di i futuri stati generali. Insomma, ecco, ricordiamo che comunque le attività di sfalcio e di pulizia eh, nel parco di Villa Panfili, nella villa di Villa Panfili, avvengono quotidianamente. Grazie Presidente, il voto è di astensione. Grazie.